Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, questo è un video on the road fatto col cellulare, la buona. Ho preparato il tristi di prodotti. Avete visto sicuramente il video che ho pubblicato la settimana scorsa? È venuto il momento di fare il primo trattamento per me. Allora, zucchine contro lo idio, meglio partire subito. Partiamo da questa qui. Diventano bianche le foglie, bisogna farla all'imbrunire, cioè al tramonto, non ce ne va moltissimo. questo altri prodotti lo potete mettere ovunque, io ovviamente solo sul mais non lo metto perché per ovvi motivi. Infatti i meloni, le angurie ora che sono piccole ce ne va veramente poco soprattutto sui pomodori per la peronospora che è il micidiale meglio partire subito vi faccio vedere possiamo metterlo anche sul basilico se volete eh. io ho fatto circa 10 litri questi sono fiori non li metto sui fiori ci faccio tutto l'orto e ne avanzo su qualche fiore c'è andato pazienza andiamo di qua ovviamente la peronospora, tutte le piante vengono colpite quindi peperoni, i pomodori naturalmente, melanzane le patate che tra un po' faremo mi avete chiesto di questa pompa? solo un problema ho avuto ma colpa mia, ho lasciato l'interruttore acceso si è bruciata la batteria, l'ho appena cambiata ne ho comprata una con un ampere in meno veniva però 15 euro alla fine ho comprato quella se volete spendere qualcosa in più con 25 euro avete quella da 10 ampere l'originale da 8 ma già così va bene insomma installata no Ecco queste sono le patate, sono già in fiore, Allora, due parole sui fiori e su questi tristi prodotti, non sono fitotossici, lo possiamo dare tranquillamente, non danno problemi agli insetti impollinatori, ecco magari se lo si dà la sera che i fiori tendono a chiudersi è meglio, ora sono le 19, c'è ancora un sacco di sole, lo darò ugualmente, però voi andate tranquilli con questo, se rispettate le, le dosi andate veramente sul sicuro. Il fatto che la foglia resti bianca porta due vantaggi. Uno, la patina bianca la protegge dai raggi solari, quindi quando ci sono 35 gradi fuori lei non si scotta. Questo vale anche per i frutti, se lo mettiamo sulle melanzane, sui peperoni, sui pomodori, i, i frutti non si bruciano ed è importantissimo. L'altro vantaggio enorme è che le cimici tendono a non vedere, adesso su patate no, ma eh, sui pomodori le cimici non li vedono. Se eh, c'è una buona copertura bianca le cimici ci passano proprio oltre, ho visto io sono due anni che non ho praticamente cimici. Il trattamento va ripetuto una volta ogni dieci giorni, salvo pioggia ovviamente, ora se arriva la pioggerellina vedrete non gli fa nulla perché è resistente, ma eh, se viene l'acquazzone bisogna ripeterlo da lì a poco insomma. Vediamo anche il gatto, intanto <ride> togliti di qua, dai Dai che devo lavorare. Qui abbiamo i peperoni consociati con i cavoli, farò poi un video sulle consociazioni, consociazioni spicce, eh? non teoriche, pratiche. sulle melanzane va benissimo facciamo ancora una fila di pomodori quelli più belli e poi ci spostiamo sui legumi danni e sei sempre tu dai togliti <ride> tu dai oh. Allora il video che avete visto la settimana scorsa sul tristi di prodotti, ho fatto una prova, avevo iniziato a dare il trattamento ormai avevo la peronospora nella parte inferiore delle foglie. Ho dato il trattamento, la peronospora non è salita, è rimasta in basso e quindi ho avuto le piante fino a settembre e quando mi è successo eravamo a luglio. Senza questo trattamento, io parlo di questo, poi se usate il rame va benissimo lo stesso, io tendo a non usarlo più, senza questo trattamento avrei buttato tutto nel giro di 4 settimane. I tre prodotti costano di più del rame, siamo intorno ai 40-50 euro, però le usate per un paio di stagioni e soprattutto vi proteggono dalle cimici, cosa che il rame non può fare. Questo l'ho rotto io. Che testa, ragazzi! Questo, per chi se lo fosse chiesto, non so se è già uscito il video, è il telo della Utah Tex di Uta e Lana. Mi hanno mandato gentilmente un campione in test. E al momento è un'ottima facciamatura. Qualche foglia probabilmente si è bruciata con il sole perché abbiamo un maggio molto caldo. È più di una così, non è una malattia, probabilmente è proprio bruciata. le piantine sono ancora piccole. L'ultimo passaggio sui legumi: anche questi rischiano di ammalarsi. Questi sono fagiolini li vedete un po' strivenziti perché sono i primi che ho messo, che ho trapiantato ad aprile che era molto freddo quindi molti non ce l'hanno fatta, non hanno passato il periodo freddo qualcuno si è ripreso, guardate che belli invece questi qua sono quelli che ho messo dopo e qualcuno sta andando in fiore va bene così se finisce anche sull'insalata oppure quando sarà il momento sui pomodori pronti non ha carenza, lo date la sera e il mattino dopo lavate perché rimane un po' La polvere di roccia sui frutti ed è sono pronti e anche questo è il bello, non ha creenza. Finisco con il, i fagioli, ho un problema di clorosi ferrica e sto correggendo con un concime a base di ferro ovviamente naturale ammesso in agricoltura biologica e sto vedendo i primi risultati. Adesso le foglie più brutte le ho tolte, quelle gialle gialle restano gialle, però la pianta ha risposto bene e c'è un bellissimo verde, un bellissimo colore. Vi lascio in descrizione i link ad Amazon dove acquistarli, guardate le schede tecniche e poi li comprate dove volete ovviamente. Il mio consiglio è quello di usare questi tre prodotti qua perché ho avuto modo di provarli e apprezzarli in questi anni e veramente fanno la differenza Su, sotto molti aspetti devo essere sincero mi sono trovato veramente molto bene. Bene dai vado avanti, vi ringrazio per essere stati con me anche su questo video abbastanza così casereccio, ma spero utile a tutti voi, è tempo adesso di dare i primi trattamenti. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, condividete il video sui vostri social così mi aiutate a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.